del corso mi, è piaciuto, mi sono piaciute tantissime cose, eh, l'energia che si vive, la, eh, la grande famiglia che è, la, eh, che è questo gruppo perché eh, è stato facilissimo integrarsi perché sono venuti fuori dei lavori molto intensi e, e questi lavori è stato facile anche condividerli con, eh, con tutti i vari partecipanti e, e soprattutto Patrizia è molto... È molto cioè nel, Darti quegli input profondi è molto eh, tranquilla, leggera e divertente, ma ti arriva come, come un treno, come un caterpillar. Lo consiglierei perché è un grande passo avanti, eh, perché è importante seguirla nelle varie eh, dirette che fai lunedì, ma questo senz'altro è un salto verso un'evoluzione un che è quella che poi cerchiamo. Da questa esperienza mi porto a casa una grandissima energia, una voglia di espandere per evolvermi, per, per continuare la mia crescita, per per stare bene, è una grande connessione di cuore, è veramente tanta roba. Ho lasciato andare diverse paure, diverse pesantezze, senz'altro uh, dovrò continuare a lasciare andare, e... però mi porto a casa uh, tanta energia per continuare in questo percorso per continuare a lasciare andare a, a crescere io, io sono felicissima di essere qui nonostante tutte le, le resistenze che ho potuto fare nonostante tutte, tutte poi le difficoltà i problemi che sono arrivati nel poter decidere mm -hmm. eh, di partecipare a Patrizia dico un immenso grazie, un, un abbraccio di luce immenso e io credo che la porterò nel mio cuore eh, quotidianamente, cioè lei è tanta roba, è veramente è luce, lei è luce.